Finalmente! Sentiamo cosa hai scoperto. Allora, Dex ha già pagato i maelstrom per quel bot corporativo, e non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo. Oh cazzo. Ah, D'accordo. Andiamo a recuperare il bot. Hai già. Dubito che filerà tutto liscio. Stiamo parlando dei maelstrom. Ah, il mondo delle gang non è così difficile. Il forte sopravvive. In altre parole, fotti o vieni fottuto. Allora, nella tana dei cyborg? Andiamo da quei bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Forza, facciamoci sentire. Non vi conosco. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Ah, bel posticino. Non stanerebbe qualche pianta però. Ah sì. It was at this moment that he knew. He fucked up. Parati, Royce ci starà aspettando. Occhio, arrivano! La festa è finita! No. Ehi, no. hey! merda! Avete fatto un grosso sbaglio! Hijo de puta! C'è chiusi dentro! Il Flathead deve essere qui da qualche parte. Flathead, modello MT-0D1-2, logo della Militech. Vediamo un po' questa carognetta. Apri. Adoro i giocattoli nuovi. Pura poesia tecnologica. Ho un gran pezzo di hardware. Mi sento come il giorno di Natale. <ride> Ho tutto. Il bot e il controller. Andiamo allora. Prima è meglio. È. Non puoi nasconderti, e lo sai! Ehi, hey, hey, hey. fatemi uscire da qui! Oh, non lo conosco! È Brick! Decidi tu, V. Cosa vuoi fare? Occhio! È stato un secolo! Eri lì dentro da tanto? Qualche giorno ho perso il conto. Alcuni ragazzi ancora leali hanno cercato di aiutarmi. Royce li ha ficcati nell'essicatore a microonde e mi ha costretto a guardare! A quanto pare ti abbiamo salvato la pelle. Ci devi un favore, ombre. Cazzo, datemi un attimo! Mi ripagherò, ma adesso non è un gran momento per me. Se mai ci rivedremo. Mi sdebiterò con voi. Sicuro che ce la fai? Questa è casa mia. Dacci un taglio. Niente favori, niente debiti, niente obblighi verso i corporativi. E il Flathead è nostro. Così si fanno affari. Non posso negarlo. Sì, perché ho ragione. Sempre. Finalmente l'hai notato. Ah, adoro questa città. La città delle opportunità e dell'odio fraterno. Ma se hai i coglioni e sai come usarli fare qualsiasi cosa. A meno di beccarti un proiettile, vagante o meno. In quel caso finiresti col botto, sì. Un'uscita che la gente non dimentica, vinceresti comunque. E ora, Jack? E ora? Torno a casa, chiamo Misty e facciamo qualcosa che mi fa sentire vivo. Potevamo lasciarci le penne lì dentro, poco ma sicuro. Sono i rischi del mestiere, Jack. Ancora una volta abbiamo evitato per un pelo la falce della morte. È normale festeggiare, anche se ci capita un po' spesso. E ricordati di dire a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Hasta luego. Come. Ho il box. Come è andato. L'ho fatto senza coinvolgere la Mimba. Non volevo rispondere. Quindi come hai fatto a convincere Royce a darti in flattento? L'unico modo che conosco che funziona sempre. La forza bruta. Hai le palle quadrate, Miss V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo ancora occuparmene. Oh, no. Sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivarci. La Parker ti aspetta a Lizzie Spark, Bar in bocca al lupo. Questa è M54. Ehi, bel faccino. Ti interessa una BD da sballo? Che offrite? Cosa non offriamo? Uomini e donne dei tuoi sogni. Vere stelle della recitazione sinaptica. Qui niente palle mosce, né fiche passe. Roba da autore. Ti fa pompare il cuore e schizzare i nervi fuori dal corpo. Pura estasi digitale. È per questo che la gente viene da noi. Di certo sapete venderla. Qui non abbiamo merda prodotta in serie. Ti dico solo tre parole. Biddy su misura. Ci vuoi dare dentro? Su misura? Cazzo, pare una ficata. Ok, ci sto. Mhm. Mm un paio di cose che devi sapere. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Niente droghe e niente palpatine. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperta. Secondo te non lo so. Mm -hmm. La porta è aperta. Divertiti, bambola. Benvenuta all'Izis. Ma che bel faccino! Ciao! Prendi qualcosa? Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui. Chi lo vuole sapere? Qualcuno che dà mance abbondanti, se ottiene le risposte che cerca. Apprezzo il pensiero, davvero. Ma mi sa che non sono pagato per parlare. Il contrario, in realtà. Tutto a posto, Matteo. La stavo aspettando. Evelyn Parker. Ho capito che eri appena hai messo piede. Perché non ti sei presentata subito? Volevo prima darti una bella occhiata. E? Ti vado a genio? In caso contrario. l'avresti notato. Vieni. So dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Dax mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Sono brava in quello che faccio e ho una squadra capace. Non ho mai fallito un lavoro. Ti rendi conto che qui non si tratta di svuotare data terminali di strada? Mi aspetto molto, molto di più. Sono la migliore, e so quello che faccio. Dex è stato chiaro, è un lavoro ad alto rischio. A proposito, lavorate insieme da tanto, tu e Dex. Stai scrivendo la biografia di Dex? Mi spiace deluderti, ma... non so molto. In altre parole, vi conoscete appena. Eppure ha affidato a te questo lavoro. Hm. Bizzarro. Ok, veniamo al punto. Che cosa hai per me? Il tuo... obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima. Il componente principale. Abbiamo a che fare con l'Arasaka il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. Mm -hmm. Lara Saka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stata? Sai com'è, non ho mai avuto l'occasione di farci un salto. Peccato. Servono cibo incredibile. Lo chef deve aver fatto un patto col diavolo. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax. I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'Impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. Tu sei una di loro? Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, oh, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto, Lasso? O devo farti un bel disegnino? Bene. Quindi niente sicurezza della Rasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ok. E ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Kompeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. <ride> Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No. Possono essere molto utili. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu. I meravigliosi interni. Il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mhm. Mm Impianto di registrazione BD. È un problema? Sulla registrazione c'è la stanza di Yorinobu. Vuol dire che eri lì. Lo conosci di persona? Come credi che abbia avuto le informazioni? Direi che lo conosco piuttosto bene. Abbiamo un accordo strettamente professionale. Soddisfa entrambi, credo. Vediamo la Brain Dance. Judy ci aiuterà. È una mox anche lei. E ci conosciamo... da anni. V, è importante. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una Mox, non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Quindi falla brava. Vaci piano e tieni a bada la lingua. Rilassati. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Ehi, eccovi qua. Questa è V. È qui per quella BD. V? Questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, hardware di qualità. È quasi tutto modificato. Solo i telai sono originali. <ride> Hai modificato tutto tu? Secondo te? Convertitore di espressioni. Fuyuzuki, vero? Pensavo che le matrici di quella serie fossero una merda. Infatti, ma cambiare le matrici è un gioco da ragazzi. E questo è l'unico modello che supporta altro scan. <coughs> va bene, va bene. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza. Ma sì, dovrebbe andare. Mm. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo. calibriamola su di lei. Ho visto di peggio, cioè dovresti vedere il porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare Quindi facciamo entrare V, potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici V? Una brain dance grezza Le hai mai provate? Conosco le BD ma quelle grezze sono territorio inesplorato ah, Rilassati, ti spiego tutto, è meno complicato di quello che sembra Siediti, mettiti comoda e ti prepariamo all'immersione. il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Mm -hmm. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta? Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora due minuti e vedrai cosa può fare l'analisi dell'ABD. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo... Non può usare la mia registrazione, perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo, ma oh, qui qualcosa dovrebbe essere perfetta. Che cosa hai scelto? La rapina di un minimarket a Haywood. Dei veri pivelli, non so neanche da dove è uscita, ma fa giusto al caso nostro. Vado? Non ci vorrà molto. Immersione fra... Il piano è semplice, non fare cose strane. Vai dentro e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Sì. Devastante. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronta per l'altra registrazione? Non so. Uh, facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando. Ok, sì, ci sono. Vi non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok, ok. Vai, faccio solo collegare T-Bug. Ehi, ehi, ehi, chi? La Netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Eve. Judy, T-Bug è una professionista. È fin troppo discreta. Puoi fidarti di lei. Perché me lo dici tu? Ti prego, Judy. Non ti metterei mai in pericolo. Lo sai. Ok, D. Chiamati Bug e procediamo. Judy ed Evelyn. Sono a posto. Mi stanno aiutando ad analizzare la BD. Mm. Ok. Dimmi cosa abbiamo per le mani. Ascolta, mi serve il tuo aiuto. Non ho idea di cosa cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Mm. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e... ci siamo. E adesso parliamo. Pronta, vai, Judy. Ok, vi occhiamo. Okay. Aperte. Scopriamo dove Yorinobu tiene il relic. Sembra un bel bocconcino di carne scopabile, lo sai. Di Evelyn, ho. sentito la sua paura. Di certo l'ha tenuta sotto controllo. Merda, telecamere zeppe di neotecnologia. Sensori di movimento, attivatori termici, IFF. Ce la fai a seccare tutto? Altro che... Devo soltanto accedere alla loro sottorete. Ho detto no! Vorranno la mia testa per questo. Allora morirai per una buona causa. Io... Mettiti comoda. Un minuto e ho finito. Ascolta la conversazione, B. Potrebbe essere importante. Un minuto e ho finito. Il programma è ancora in fase di prova. Non possiamo metterlo in commercio così com'è. Lo scopriremo molto presto. Per favore parli con suo padre. Ha preso molto a cuore il progetto. Può sicuramente spiegarne i rischi connessi... Il padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà. E che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Non dovrei nemmeno sentire cose del genere. Tu ora mi ascolti. Savuro è un despota confuso, totalmente isolato dalla realtà. Fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste più. Un mondo che forse non è mai esistito. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi vent'anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Legga attentamente la documentazione. Il Relic deve essere tenuto nel modo corretto. Si assicuri Ho capito. Sentito? I documenti del Relic dovrebbero essere qui. Cercali. Torrette automatiche. Scanner ultimo modello. I sistemi sono tutti connessi al server. Puoi disattivarli? Dall'esterno è impossibile. Devo prima entrare e controllare come sono connessi al sistema. Il manuale parla di un contenitore a temperatura controllata. Il Relic deve stare al freddo. Quindi il chip deve stare in freezer? Sì, altrimenti si danneggia. Ok, attiva il rilevamento termico nell'editor. Forse sarà più facile capire dove Yorinobu tiene il chip. Ok, rilevo il segnale termico. Corrisponde alle specifiche. È qui che tiene il chip Yorinobu. Garantito. Mm -hmm, ce l'abbiamo. Ottimo lavoro. Abbiamo quello che ci serve. Su, usciamo. quello che volevi? Sì, può bastare. Grazie, Judy. Siamo a posto. A dopo, T-Bug. Ottimo lavoro, direi. A presto. Cancello la cache ai tuoi dati. Come se non fossi mai venuta. Tienilo metto sul conto di Eve. Dispositivo portatile per gestire le BD. È già calibrato su di te. Non è sofisticato come la roba che abbiamo qui, ma farà il suo dovere. E tiene i problemi alla larga da te. Ingegnoso. A proposito di problemi, sapete cosa vedo quando vi guardo? Due morti che camminano. Ci serviva quella registrazione, Judy. Praticamente la BD ha già fatto tutto il lavoro. La BD ci farà ammazzare. Altro che... Se l'Arasaka scopre che ce l'avete, siete morte. Eppure io. Judy, rilassati. Non lo saprà mai nessuno. Evelyn, per favore. Niente stronzate. Se prendi quella strada, la città vince sempre. Sta attenta. Certo, lo farò. Comunque, parliamo tra un attimo. V, un attimo. Beh, sta tranquilla. Non farò niente che possa metterti nei casini. Ma uh, ci rivediamo, spero. Dipende. Da cosa? Se sarai da sola o in compagnia di qualche amichetto Netrunner. Niente Runner, promesso. Ci si vede? Facciamo due passi. Quindi, ora che si fa? V... Fa questo lavoro per me. Intendo solo per me. Niente divisioni del bottino con altri. Niente intermediari. Niente Dex. Se accetto, ci saranno conseguenze, di sicuro. Lo so. Qualsiasi cosa tu decida, resterà tra di noi. Posso offrirti il 50%. Abbastanza Eddy da fare qualunque cosa tu voglia. Sarà la mia fine. Dex non perdonerà una cosa del genere. Dex non è l'unico fixer della città. Non avrai altre offerte come la mia, invece. Fammi ci pensare. Mm -hmm. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando il mio numero. Ok. Buona fortuna. Va pure. Devo scambiare due parole con Judy. La registrazione di Evelyn Alcompechi valeva il nostro tempo. Il bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. È tutto a posto. Siamo pronti. E ora? Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato per il hai. Parliamo del resto all'Afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto. Sarò lì tra un attimo. A presto, Miss Lee. Perché ho già impegni per questa sera. Madonna Santissima, mamma, te lo dico domani! Mi voglio bene anch'io, mamma. Era ora, amica. Sembra che hai appena corso una maratona. Tutto bene. Anni da mercenario e sudo ancora come un maialino arrosto quando parlo con mia madre. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto come buona parte dei ragazzi, Wells. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene, più mi sembra di mentirle apertamente. Ma da domani questo finirà. Afterlife, arriviamo, baby! <ride> Ehi, vedi quella tizia attempata? Quella è Rogue, la migliore fixer di Night City. Pensavo fosse Dex il migliore. Pff, Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. Ah, è lei che comanda qui. Che vi porto? Ordina tu. Due tequila old fashion con un po' di cervezza e guarnizione di peperoncino. Due Johnny Silverhand in arrivo. ottima chica. Qualcuno ha fatto i compiti, vedo. I miei li ha mangiati il cuore. È una tradizione, i drink prendono il nome dai clienti abituali. Da quant'è che esiste l'afterlife? Mezzo secolo? Di più, ma non so quanto. Sarà il locale più vecchio di Night City. È il più rispettato, non dimenticarlo. Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Crepare. In modo fottutamente spettacolare. Meglio sei in missione. Ah, che tradizione fantastica. Diventeremo dei pezzi grossi! <ride> Brindo volentieri! Suppongo che morire sia il prezzo da pagare per passare alla storia. Prima bisogna vivere da leggenda, eh? La morte è solo il gesto finale. Ah, comunque io sono Jackie Wells. Puoi scriverti il mio drink? Sì, come no? Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. <ride> Me lo ricorderò. Dicono siate le nuove scoperte di Dex. Solo affari, niente di che. Il signor Deshawn è pronto a riceverti. Bene, bene, Miss V. Tutta la famiglia riunita! Ah, finalmente! È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Vediamo un po' questa carognetta. Ok, allora. Riposate pure le chiappe. Bella cabina! È insonorizzata? Jackie... Nessun problema. Il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Miss V. Evelyn Parker. Com'è andata? Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Konpeki Plaza, dell'interno, con quella BD grezza che ha girato. Mm -hmm. Bug mi ha già raccontato. Quindi conosci il bersaglio? Yorinobu Arasaka, il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. Mm -hmm. L'uomo con un nome da milioni di Eddie e nessun talento a supportarlo. L'amichetto speciale di Evelyn Parker. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Credo che volesse solo vedermi di persona. Voleva vederti di persona, eh? Perché non parliamo del piano? Cosa hai per noi, Dex? Questo. Ok, diamo un'occhiata. Io e Dex abbiamo già discusso dei dettagli l'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Spiegati meglio, voglio sapere tutto. Un mezzo della Main vi scaricherà l'ingresso principale del Compeki Plaza. Entrerete tranquilli grazie alle vostre false identità. Poi, con l'aiuto di Bug, penetrerete nella sottorete dell'hotel. Il mio e quello del Flathead. Infine, vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il Relic. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. T-Bug sarà sempre in contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Per me tutto chiaro. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui, la fetta per i nuovi arrivati è sempre la stessa e non negoziabile. 30%. Fratello, il 30%. Ogni parte di questa operazione comporta dei rischi. Questo è il valore che ho stabilito per voi. E dai, Dex, non è un po' poco? Aspetta, amico. Chi ha preso il Flathead? Chi ha trovato le informazioni sulla Braindance? Ed entreremo noi in un hotel pieno di uomini della Rasaka a rubare il giocattolo al figlio del capo. Siamo noi questo lavoro. Mm, e chi vi fornisce il trasporto, una Netrunner esperta, un piano e delle informazioni a prova di bomba? Sicuro di voler fare questo discorso? Jackie ha ragione, Dex. Ci spetta più del 30%. Meritiamo di più. Bene. 35% è la mia ultima offerta. Mi sta bene. Affare fatto? Hmm. Era da un po' che non discutevo di soldi. È quasi divertente. Ultima cosa. Il Compecchi non ammette armi. Barriere di sicurezza, eccetera. Quindi lascerete le vostre sputapiombo in macchina e porterete dentro il flathead nella sua valigetta. Vi ho procurato dei completi adatti alla vostra copertura. Ah, fico! Grazie, te. Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri eddy? Tutto dipende da come Miss Parker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo? Ci giriamo i pollici? Starete tranquilli e terrete un basso profilo. Norasaka ci terrà d'occhio. Ora, come diceva quel tizio greco, la vita è un banchetto. Non alzatevi né assetati né ubriachi. La vostra carrozza vi attende fuori. Vado anch'io. Devo preparare i collegamenti per tenermi in contatto con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. Tutto ok. Mettiamoci al lavoro. Allora sei pronta a iniziare o no? Andiamo. Non ha senso aspettare. Saremo ricchi, vuoi dire. Benvenuti a bordo di questo servizio Della Main. Con Della Main i vostri problemi restano fuori. Porca puttana. Lo spero bene, cazzo. Non vedo motivo di usare simili imprecazioni. Ah sì? E quella volta che volevo assumervi per l'addio al celibato di mio cugino? Hm? Sfortunatamente non accettiamo simili contratti. Per tre mesi avevo messo da parte i soldi. Bah, è acqua passata ormai. Metti in moto, Del. Prima di iniziare il nostro viaggio, devo verificare le identità di tutti i clienti. Prego, connettere i vostri link personali. Grazie. Pacchetto Excelsior attivato. Excelsior! <ride> oh, di bene in meglio! Perché ti emoziona tanto? Aspetta, guarda. Nella main attiva la modalità combattimento. Chiedo scuse, ma non sembra che siate in immediato pericolo. Ah, vabbè. Fidati, se ci sarà bisogno, abbatterà un esercito di ninja dell'Arasaga. Dex non bada a spese, Almeno sappiamo dove va a finire il suo 65%, eh? Mm -hmm. Excelsior. È così che si entra tra i pezzi grossi. Non emozionarti troppo. Mm? Non siamo ancora entrati, per ora. Non lo so, Jack. Mi sembra che tu stia perdendo la tua stretta d'acciaio. Ah, a me sembra che sia tu ad avere un problema. Voglio che tu ti concentri sull'operazione. Abbiamo un lavoro da fare. Non sono mai stato più concentrato in tutta la mia cazzo di vita. Lascia che ti spieghi una cosa, Vee. Ho trascorso tutta la vita in questa merda che ci circonda. E non intendo tornarci. Ehi, hey, come vanno le cose? Lisce come carta vetrata. Presto, uh, arriveremo all'hotel. Sentite, imposto una linea diretta e criptata per guidarvi nel pompeggio. V, prova a chiamare Jack. Vediamo se siamo sincronizzati. Sì, non c'è bisogno di dirmelo. E? Mm, ho delle interferenze. Di qualcosa, Bug. I più grandi crimini non sono frutto di necessità, bensì di un desiderio d'eccesso. Come, scusa? Eh. Aristotele. Quindi mi ricevi, giusto? Sì, ti ricevo. A differenza dei concetti del tuo amico greco. Comunque era interessante. Pensaci un po'. Prova a capire. E tu, Vi? Voglio più Aristotele. Andate a fanculo. <ride> ok, sembra che funzioni tutto. Sarà meglio. Resto in contatto. Grazie per aver scelto i servizi della main e buona fortuna. Attenderò qui il vostro ritorno. Finalmente ci siamo. Quasi dimenticavo, niente ferro, eh? D'accordo, Anna. Andiamo. Aspetta, prende il flathead. Prego, prego, prego, prego, Aspetta, c'è qualcosa. Vi dispiace spiegarci perché state introducendo equipaggiamento militare nel Compechi Plaza? Siamo mercanti d'armi. Uh, mi scusi? Ah, è qui per vedere Takisan. Dico bene? La prego, accetti le mie scuse per il disturbo. Uh -huh. Ci vorrà solo un momento, signora. Salve e benvenuti al Contechi Plaza. Vorremmo fare il check-in. Certo. Solo un momento, prego. La prenotazione. Che ne pensi? Perché ha rinunciato a tutto? Mm? Chi ha rinunciato a cosa? Yorinobu Arasaka. Alla bella vita, intendo. È storia vecchia, lo so. Stavo solo riflettendo. Pensaci un attimo. Hai tutto, giusto? È di educazione. Tuo padre può schioccare le dita e ridurre mezzo il pianeta in una cazzo di distesa nucleare. E invece tu decidi che? No, al diavolo! E che cosa fai? Crei una cazzo di gang, gli Steel Dragons o una cosa così. Sparisci dalla tua famiglia, ti ricopri di vera pelle e giochi a fare il capobanda per qualche anno. Ma per cosa? Tu hai fatto lo stesso, no? Ti sei unito ai Valentinos, hai sputato piombo e te ne sei andato. Ehi, hey, non è la stessa cosa. Heywood non è un cazzo di palazzo in Giappone. Io non avevo scelta. E ho pagato un prezzo per questo, ricordi? Tre proiettili nel petto. Me ne sento ancora uno nel polmone sinistro. Non mettermi allo stesso livello di quel figlio di puttana. Fottuto, turista. Turista o no, è appena entrato nell'atrio. E rieccoci in pista Sicurezza dell'attico fuori uso Perfetto Diamo inizio alle danze Ehi, Bug Sei rimasta in contatto per tutto il tempo? Da tre ore e mezza uh, A proposito di quella scopa nel culo Quella nel mio, dici? Eh uh, Sì, era solo un lapsus, sai Lo so Ora potrei farti perdonare Sta andando alla grande, vero? Ah, tu sì che sei ottimista. Ehi, quando è che ti levi quella nuvola nera sopra la testa? Fidati, da qui in poi è tutto in discesa. Ah, ecco il silenzio imbarazzante. Vuoi sentirne una bella? Adesso, sul serio. Ok. Sai perché Johnny ha cacciato la donna delle pulizie? Perché si rubava l'argenteria <ride> Cristo santo ah, Non è male essere l'erede dell'impero Arasaka Di certo è meglio che essere il figlio di Rahul Wells Ragazzi, con... E ora? Collega il tuo link e rendici ricchi Ok Tocca a te, Bug Dammi due secondi Siamo ospiti volanti. Uh, non so chi sia, ma lo staff è in subbuglio, Sono tutti e duecento sul Kibala. Non mi piace per niente. Quanto manca, te? Merda, Iurinovoo viene verso l'attico. Falcolo, Apri la casta forte! Ci sono quasi. Fatto. Ottimo. Do un'occhiata. Il relic è intatto. Integrità Bioshard 100%. Direi di sì. Bene, andiamo. Merda, troppo tardi, Yorinobu sta entrando. Nascondetevi. Dove? La colonna più grossa. Ehi, hey, scherzi! No, dentro, subito! Siamo dentro. Il che non risolve il problema, T. Lo so che il nostro problema è ancora lì. Dammi un secondo, ok? Impossibile, quello è quello è Adam Smasher! La guardia? Peggio! È una leggenda di Night City. Un gran figlio di puttana. Che facciamo? Aspettiamo. Sono arrivati. Arrivano sì. dalla piattaforma d'atterraggio. Che cazzo parlano? Bug, chi sta arrivando? Non è possibile. Non sta succedendo davvero. Saburo Arasaka, l'imperatore? Un'altra cazzo di leggenda. Shh. Dubito che qui sia insonorizzato. 首を突っ込まないでくれって言っ poco, se ci avesse trovati... Ma non l'ha fatto! Ora smettila! Incredibile, cazzo! Sapuro Arasaka! Mi sembra che そもそも俺のことを気にした 自分の言葉じゃ何も言えないのか。君様こそ<笑> そしてこの会社のこと la vita è una cosa che non si può fare. Come se non si può fare una vita di vita di vita di vita, ma non si Posso chiedere perché? Sapuro Arasaka è stato assassinato. Codice rosso in vigore. Attenzione! Codice rosso in vigore in tutto il Coppeki Plaza. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni del personale dell'hotel. Non Nanno sbagliate, darekaga? Darekaga città i dottori. Dottori? Sì. sì. Yorinobu-san. しかし。武田、お前の仕事答えろ。新坂殿の家長を守る Yorinobu ha appena ucciso Saburo. Cosa? Oh, faccio quadre, cazzo! Sapete che vuol dire? Tra un attimo la sicurezza arriverà in forze. Oddio, siamo fottuti. Bug, devi tirarci fuori di qui, subito! Un secondo! Non ce l'abbiamo, un secondo! Cazzo! Ok, ho qualcosa. Dalla finestra! farcela, Jackie. Non guardare giù. Eh, sì, siamo in alto. Merda! è il trauma. Se sono qui per saburo, sono un po' in ritardo. Speriamo solo che non ci vedano. Sì, si, vado avanti